Cosa ne pensi della luce? È abbastanza interessante, diciamo che ha un bel po' di duro da qualsiasi cosa, a partire dal tessile, la possibilità di tenere semi diversi, da via acquistate. Diciamo che mi è piaciuto un po di più. Quindi fra tutti i prodotti quale ti è piaciuto di più? Diciamo che il tessile, ho visto una HP, ho fatto di abbastanza. Scidina, sì, cosa ne pensi riguardo la qualità dei nostri semi? Ma per sentito dire sono che comunque sono tra i quasi migliori che poi hanno dato comunque ottimi risultati a chi li ha utilizzati personalmente hanno amici che l'hanno fatto e si sono trovati molto, molto bene se mai stata sulla nostra pagina web Sì, mi pare di sì che è quella e cosa ne pensi dei nostri contenuti? Diciamo che mi sono abbastanza sulle schede tecniche, le foto sono bene, più forte, ben attivo, solo solo, non è da Qualche suggerimento, qualcosa da dire alla Dinafem? Diciamo che forse sarò ante, gli ante, la un alle anni, agli anni, una libertà di dovrebbe essere diciamo, tutelata in questo momento. Grazie, ciao. Ciao, come ti è sembrata questa fiera Canapamundi? Allora, essendo la prima volta che ci vengo, mi è sembrata veramente completa e piena di cose. C'era tutto sia riguardante il tessile che la pittura. Tra tutti i prodotti, quale ti è piaciuto di più? Quello dello stand della Dinafem, perché aveva sia svariate forme di semi che di sconti, anche a livello di gadget. Quindi cosa ne pensi riguardo la Dinafem? sulla qualità dei prodotti è un'ottima banca semi ho assaggiato vari semi e varietà della DinaFem veramente ottima hai mai visitato la pagina web DinaFem? Sì, mi piace un sacco sia le immagini che mettono che ti fanno capire bene di che piano stiamo parlando che anche le schede tecniche su divisione proprietà eccetera eh, hai qualche suggerimento qualcosa da dirci? no in realtà no va bene così la DinaFem cioè... ciao grazie bene. Come ti è sembrata la mostra? La mostra è molto interessante, piena di cose anche divertenti, dolci, mi sono piaciuti molto. Quindi fra tutti i prodotti quale ti è piaciuto di più? Eh, le barrette di cioccolato con dentro i semi dell'erba. Dell Conosci Dina Femm? Certo. Cosa ne pensi riguardo la qualità dei nostri semi? Hai mai provato qualcosa? Logikush che mi è sembrata anche molto resistente, buona, resistente e ha un clima abbastanza Se Sei è andata sulla nostra pagina web? No. No? no. Hai qualche consiglio, suggerimento da dare? Fatemi sentire di più, io non ho visto la pagina web, quindi... Grazie. Come ti è sembrata la mostra? La mostra è stata un avvenimento molto interessante perché comunque in Italia non siamo abituati a questo tipo di avvenimenti, quindi ottimo per avere un futuro. Livello. Fra tutti i prodotti, quale ti è piaciuto di più? Beh, il fattore è che ci sono più, te, più aziende che forniscono per tirare anni, più tanti semi, sinceramente è stata una cosa molto interessante. Conosci Dinafem? Sì, è stata la mia prima pianta dopo. Cosa ne pensi riguardo la qualità? Un'ottima banca semi, genetiche abbastanza stabili, ottimo. Sei sì, mai stato sulla nostra pagina web? Sì, Cosa ne pensi dei contenuti? Contenuti interessanti, perché comunque... Parlano di tutto ciò che è la Cannabis e in più, forniscono anche qualche notizia su altre banche semi, su semi di altre aziende. Quale suggerimento hai da fare alla Dinafek? Qualche consiglio? Non ti idea. Ottimo, diciamo, ottimo prodotto, oh, niente d'altro.